Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti nel tipico video di fine anno, quello in cui andiamo a fare un po' il recappino della situazione mentre ci facciamo una passeggiata in macchina e oggi useremo proprio questa qui, è una Lamborghini Jalpa o Jalpa, non so come si chiama e viene dalla collezione privata di Calogero Bottas. È una macchina molto particolare, è un 3005 V8, eh, ha circa 240 cavalli se non mi ricordo male e fa appunto tipo 250 all'ora, una, una cosa del genere. Ligne molto spigolose, anni 80-90, insomma questo era quello che andava in bocca. È una macchina famosa perché viene utilizzata anche nel film The Rocky 4, dove Stallone è avvelenato perché è morto Apollo Grid e quindi si sfoga col, con la sua macchina insomma per strada devo dire che è una macchina molto divertente da guidare, io ci ho fatto già qualche giretto prima e quindi sarà molto carino parlare mentre me la guido, tra parentesi il sound di questa macchina è clamoroso ovviamente c'è il cambio ad H, malattia che mi ha attaccato l'ingegnere io ora voglio far sentire la partenza di questa macchina ragà Che bella, Un gran bel sound! Siamo sulla Pacific Coast e mentre ci faremo sta passeggiata veramente a ritmo appunto del passeggio, cioè perché sennò qui si ammazzano anche perché io non conosco la strada, anzi direi di attivare il navigatore. Che bella, mamma mia! Dà veramente soddisfazione guidare sta macchina. Purtroppo l'asfalto non è nelle condizioni migliori quindi qui traballa tutto. È una delle macchine che mi piace di guidare di più col cambio ad H, sia perché il sonoro è bellissimo ma pure perché la macchina proprio si guida bene, devo essere sincero, non me, la... non me la immaginavo così. Questa se non mi ricordo male è l'ultima delle Lamborghini V8 e è molto rara, ne sono state fatte 416, quindi oggi è molto difficile trovarne una, specie in buone condizioni. Dunque ragazzi, eh, andiamo a fare questo recap di come è andato l'anno del canale, è un video che facciamo ogni anno e devo dire che il primo anno quando l'abbiamo fatto eh, il canale ha due anni e mezzo sostanzialmente. Eh, avevamo 800 iscritti il secondo anno, cioè l'anno scorso quando abbiamo fatto il video eh, ce n'erano 4.400 e quest'anno abbiamo abbondantemente superato i 17.000 quindi c'è stata una crescita non è entrata la marcia, attenzione che più è il muro ecco appunto c'è stata una crescita eh, decisamente evidente e io eh, sono ovviamente contento di questa cosa malgrado io che non è che con, con questo canale ci Campi però mi fa indubbiamente piacere che i risultati di tanti sforzi e tanto lavoro siano buoni. Andiamo a vedere quello che sarà confermato durante l'anno. Ora ovviamente prima che lo chiedete per la centomillesima volta ovviamente sarà confermata la carriera con l'ingegnere su F1-22. Tra parentesi siamo quasi arrivati al alla fine della prima stagione e dobbiamo andare a fare la seconda stagione vediamo se ci saranno dei stravolgimenti magari per rimischiare un pochettino le carte però sarà un format che sarà assolutamente confermato ovviamente sempre con le tempistiche nostre però sicuramente è una cosa che che porteremo un'altra cosa che sarà assolutamente confermata è eh, assetto corsa competizione e in generale e il competitivo che quest'anno è venuto fuori prevalentemente, non era manco previsto, però prima abbiamo fatto l'ACI Endurance, poi adesso il, il GT4 e insomma eh, sicuramente assetto corsa competizione sarà confermatissimo anche perché praticamente nei giochi di guida competitivi è il mio preferito. Continueremo inoltre a portare eh, con, più, eh, con più insistenza insomma dei Grand Lap perché è un format che mi piace proprio, ragazzi. Io mi diverto a registrare i video dei Grand Lap. Non ho abilitato il traffico, difatti vedete che c'è nessuno perché sennò erano solo frontali incidenti. E non mi sembrava il caso, insomma, mettiamo a tirare a Madonna durante il video di fine anno. Ovviamente altra cosa confermatissima sarà la carriera dei Calogero Bottas, anche se ultimamente l'ho un pochettino. Eh, trascurata perché non l'ho più portata in live, ma c'è un motivo, poi dopo ve lo spiego però in generale ovviamente è una cosa che mi piace fa, F1 è un gioco che mi piace tanto mi piace tanto guidare le Formula 1, anche se sto gioco da quando hanno iniziato a fare le patch l'hanno sempre progressivamente peggiorato invece che migliorato, però eh, quello è, è che da tenere come sarà ovviamente confermato il nostro Ivano Stoner in MotoGP, che chi mi conosce sa che sono un vero amante delle moto e sono quasi più legato alla carriera della MotoGP che a quella di Formula 1. Poi per il resto, ovviamente ci continueranno a essere le recensioni. Uh, Quest'anno ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatto tante, tante collaborazioni. E sta cosa mi rende immensamente felice perché quando le aziende ti cercano per fare delle collaborazioni vuol dire che stai a lavorare bene e devo dire la verità, di collaborazioni ne ho rifiutate tante, le persone con cui sto più in contatto lo sanno, ho rifiutato collaborazioni anche prestigiose perché eh, non potevo farle essendo brand ambassador del Next Level Racing e di Sim che ringrazio entrambi per la fiducia che mi hanno dato e quindi certe cose non potevo farle però è stato comunque bello venire contattato per eh, poter fare una collaborazione sono cose che mm, ti danno, danno piacere perché vuol dire che allora il lavoro che fai c'ha un perché tra parentesi, se vedete il video dell'anno scorso quello di fine anno tutto quello che c'è in quel video non c'è più nel senso che il video dell'anno de dell scorso l'abbiamo registrato Mamma, oh mia, quant'è bella sta macchina l'abbiamo registrato col TGT e poi c'avevamo cioè, la postazione driver cube che ce ancora, comunque sì a TGT ce l'ho ancora eh, ma da quel, da quel video è cambiato il volante, adesso abbiamo il simmagic con cui collaboriamo, abbiamo la postazione next level racing abbiamo la pedaliera in casa, sono cambiate le telecamere, è cambiata l'inquadratura, è cambiata la qualità dei video che siamo passati a fare in 2k è cambiato il microfono che ringrazio pure lì Fai fine che me l'hanno mandato insomma è cambiato praticamente tutto io continuo a cercare di migliorare, continuo a studiare per portare al meglio le cose qui sul canale perché malgrado per me sia un hobby io l'ho sempre affrontato come se fosse un lavoro C ho un obiettivo ben chiaro in testa e so di carattere così che finché non arrivo dove ho deciso di arrivare non mi fermo altra cosa che sarà confermata saranno le recensioni dei giochetti Uh, così un po' particolari perché mi piace sempre provare questi giochi legati al mondo dei motori anche se sono meno conosciuti perché spesso sono molto molto divertenti ci ammazziamo dai risali <coughs> come vedete non sto di nuovo benissimo stanno sono beccate tutte le influenze lo fa la collezione e altra cosa che sarà confermata nelle giuste dosi sarà Eurotrack Simulator 2 che è un gioco che a me tanto eh, preso nelle giuste nelle giuste quantità non, non annoia e, e tra parentesi ci dà delle possibilità che adesso vado a raccontare perché voglio parlare delle live le live sono cambiate parecchio continuiamo a, continueremo a fare i nostri tre video settimanali e la nostra live ma a parte le live in cui Facciamo qualcosa di competitivo, tipo assetto corsa competizione. Le altre live ho un po' mollato di farle su F1, malgrado sia un titolo che rende tantissimo il live. Infatti sono sempre state le live più viste. E quelle che hanno portato, tra parentesi, più iscritti al canale Twitch. Ma eh, erano anche delle gare che non mi permettevano tanto di interagire. Mentre a me la live mi piace perché possiamo interagire, ci divertiamo. Battute, controbattute, se facciamo delle risate, se facciamo delle chiacchierate e quindi in live cerco sempre di portare, cercherò sempre di portare, ma ho già ho iniziato giochi come Eurotrack Simulator 2, come Construction Simulator, cose che ci permettono di chiacchierare. non è una scelta che paga molto dal punto di vista dei risultati però sostanzialmente me ne frega niente, quindi eh, ovviamente non saranno tutte così, però la maggior parte diciamo saranno così vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram per sapere quando sto in live ragazzi perché di solito in live ci vado il giovedì però non è detto, quindi io quando vado in live ve lo dico su Instagram so che insomma è un po' una rottura di scatole Perché uno deve seguire su YouTube, su Twitch, su Instagram cioè. però se ce l'avete e ve va... Eh, eh. se mi seguite su Instagram la sempre quando sto in live oltretutto porto anche tutta una serie di contenuti che non trovate qui su YouTube magari dei video divertenti, delle cose mie, insomma, delle foto particolari dei dietro le quinte... può essere una cosa carina magari se vi interessa ci saranno inoltre altre collaborazioni con le aziende, c'è già qualcosa che bolle in pentola però non vi spoilerò niente, però sappiate che c'è stata della roba che sta per iniziare, ovviamente poi porteremo i nuovi giochi che usciranno, quindi MotoGP 23, F1 23 eccetera eccetera più tutte le novità che eh, usciranno sempre in ambito eh, per lo perlomeno quasi tutte, per dire quest'anno noi abbiamo saltato Forza Horizon 5, malgrado ce l'avessi al day one e l'ha portato praticamente tutto uh, YouTube Italia. Ma è un gioco che, malgrado mi piaccia molto come concetto, lo trovo molto confusionario e non, non riuscivo proprio a calarmi dentro dentro quel tipo di, eh, di, di dinamiche e un altro gioco che per dire porta tutta YouTube Italia quasi praticamente che, se, che si occupa di racing è Need for Speed Unbound che invece io non ho portato, Ma malgrado anche quello ce l'avessi al Day One e anzi voglio ringraziare Electronic Arts che me l'ha mandato ma eh, è un gioco che non mi ha convinto più di tanto, molto bello da vedere forse un po' meno da giocare e poi dinamiche viste, riviste, cioè nessuna grossa novità sostanzialmente. Quindi, boh, non so, non mi ha convinto, non, non mi ispirava. Se devo essere sincero, di questo genere, quello che mi piace di più è The Crew 2, anche se ultimamente non lo sto praticamente portando mai. Ma il sound di questa mod è spettacolare comunque. <coughs> Altro gioco confermato ovviamente BMG Drive che porto raramente ma mi diverto veramente tanto a giocarci, raga, è proprio divertente, è un gioco rilassante perché quando ti gira male e vuoi spaccare qualcosa ti metti in lì, distruggi un po' le macchine e tutto di, di colpo riprende un senso positivo. E ovviamente ci saranno i video parlati che porto ogni volta che voglio parlare qualche cosa, insomma. Non so video forzati, nel senso che li porto proprio quando sento che una cosa la devo dire. A volte usciamo dal mondo del sim racing, ma restiamo sempre in ambito motori o informatica. Insomma, parlo sempre di cose per cui ho una certa cognizione di causa. Non parlo a casaccio, insomma, sostanzialmente. Detto questo, ragazzi, io direi che quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto, sono rimasti da fare i ringraziamenti. Cercando di non ammazzare, e finite sotto alla scarpata che qui andavo direttamente dentro l'oceano. Il primo ringraziamento ovviamente va a tutti voi che vi guardate i miei video, lo dico sempre, eh, chi perde, tra virgolette, ma perde il suo tempo libero o lo passa, dai, voglio essere un po' eh, autocelebrativo, chi passa il suo tempo libero a guardare i miei video invece di guardarsi Netflix, Prime Video, Paramount, Disney Plus, Infinity, insomma con tutta l'offerta che c'è in questo periodo storico dei contenuti digitali on demand e soprattutto con tutto lo strabordamento dei video che c'è su YouTube che ormai è super saturo il passa il suo tempo libero a guardare i miei video io devo solo che ringraziarlo altro ringraziamento a tutti i content creator con cui collaboro, a parte l'ingegnere che insomma eh... Non è più manco una collaborazione, è diventata un'amicizia, ci siamo visti di persona l'anno scorso Stanno ci siamo rivisti di persona, abbiamo mangiato insieme, abbiamo dormito me, insomma ormai siamo diventati amici sostanzialmente Quindi non la considero manco più una collaborazione, sentivo tutti i giorni, tutto il giorno, insomma Assolutamente, è calma che andiamo a finire... Mamma mia, momenti vi il buco del Gardley, era un attimo che andavamo a finire sotto, raga Vedi che mentre parlo dell'ingegnere, i suoi poteri mi mandano a incarcio fame però comunque voglio ringraziare tutti i content creator con cui ho collaborato, ho collaborato durante quest'anno, ci sono già delle cose eh, che stanno venendo fuori per altre collaborazioni e sta cosa mi fa immenso piacere perché conosci gente nuova, vedi un modo diverso di lavorare e, e per quanto mi riguarda eh, si impara veramente tanto a vedere come lavorano gli altri. Eh, perché ognuno ha il suo approccio a questo tipo di lavoro e quindi è sempre bello eh, scoprire cose nuove o imparare da chi sa fare una cosa meglio di te. Poi, altro ringraziamento voglio farlo a Contra voi ovviamente eh, questo nome lo sentite spesso ma non sapete chi è, però è una persona che sta sempre vicino a me dall'inizio del canale e sta sempre dietro ogni video a guardarselo, a darmi suggerimenti, a fare un controllo qualità è una persona fantastica a cui voglio bene grande amico e che il successo che sta avendo sto canale è anche assolutamente merito suo. Infine l'ultimo ringraziamento eh, lo voglio fare alle aziende che comunque sia eh, collaborano col canale, devo dire che sono tutte gentilissime, da 3D Rap che gli dovrei fare una statua, a Next Level Racing, a Sim Magic che veramente sono stati squisiti e continuano a esserlo, hanno cercato di accontentarmi in tutte le maniere ragazzi, cioè... Eh, io veramente mi sento quasi di imbarazzo perché sono stati fantastici e so aziende di cui mi pregio di lavorare perché sono tutta gente che lavora molto bene Direct eh, Drive Italia cioè veramente aziende top, quando tu collabori con aziende del genere devi essere solo orgoglioso e quindi, vabbè. Ultimissimo ringraziamento, faccio a me stesso che ci ho avuto la tigna de continuare a insistere, insistere, insiste, I risultati stanno arrivando e questa cosa mi fa piacere, semplicemente perché è un orgoglio essere riuscito a ottenere parte del risultato che io ho in testa. Detto questo, ragazzi, siccome stiamo a fine anno, questo video dovrebbe uscire il 30 dicembre, io vi faccio gli auguri di Natale in ritardo, vi faccio gli auguri del buon anno in anticipo. E non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme, anzi dell'anno che abbiamo passato insieme, e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! E mo gli do una scannata a sta macchina che. Che merita, insomma, mi pare pure giusto, dai, era una tirata.